Quale articolo della Costituzione italiana regola i rapporti con il diritto internazionale? L'ordinamento giuridico italiano si deve conformare al diritto internazionale, generalmente è conosciuto. L'Italia tutela lo straniero al quale sia stato impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Non è ammessa inoltre l'estradizione dello straniero per reati politici.